buona giornata e benvenuti sul mio canale vorrei fare una piccola e breve recensione per quanto riguarda questo telefono che mi è arrivato un paio di giorni fa eh, che ho comprato su Gearbest visto il prezzo perché costa 140 euro compresi Dugana e Spedizione eh, faccio questa recensione anche se non è il mio genere perché non ho trovato recensioni, prima di comprarlo ho visto il prezzo sono stato subito attirato eh, ma non ho trovato nessuna recensione in italiano ho trovato solo recensione in inglese quindi spero di, di essere di aiuto per qualcuno il telefono in questione è il mates Alpha x è un telefono bellissimo la costruzione si vede subito che è vetro dietro gorilla glass 4 e display davanti gorilla glass 5 è, come vedete è un borderless tri borderless se dobbiamo essere sincero perché è solo borderless nei, nei tre lati eh, la scatola è bellissima anche se il telefono comunque è un entry level ed è costato pochissimo, ha già compresa un caricabatteria europeo, lo spinotto per inserire la SIM. La SIM è un dual SIM, però si può mettere soltanto o due SIM o una SIM e una micro SD. L'espansione è 128 GB, si possono inserire altri 128 GB con la micro SD. Però già ha una ROM di 64GB ed è, molto, quindi molto già, è già molto capiente il telefono. Poi all'interno troveremo, oltre al libretto di istruzioni, anche in regalo una pellicola di vetro. Purtroppo eh, non c'è una cover. e Questo è un bel problema perché se devo essere sincero eh, ho guardato sia su eBay che su Amazon eh, che anche su AliExpress non ci sono cover non sono riuscito a trovare una cover originale o una cover decente da comprare come dicevo prima la costruzione è molto, molto buona eh, il, il frame intorno è in metallo si sente che è in metallo adesso non so se è alluminio o qualsiasi altro materiale sia ma comunque non è di plastica comunque il peso è molto contenuto pesa soltanto 226 grammi se devo essere sincero eh, come vedete il mio vecchio telefono è un Dougie Mix, ecco, se rialziamo il Dughi Mix pesa di più. Pensavo di, di trovarmi male con il display perché passando da un AMOLED e tornando a un IPS pensavo di aver fatto un gradino indietro. Invece il display è molto bello, i colori sono molto vivaci, eh, ora vedremo la tabella dei colori vi faccio vedere la tabella dei colori così almeno ve ne rendete conto anche voi come vedete i colori sono buoni e di solito gli IPS gli IPS entry level eh, hanno il solito problema che il colore è buono in centro e passa sfocato eh, nei laterali invece se vedete anche intorno la cornice il colore è uguale al centro eh, ho trovato chiaramente il, un po' di un problemino diciamo sul bianco perché il bianco dà sul grigio questo è un classico colore eh, che con l'ips non va d'accordo e di solito non va d'accordo neanche il nero invece questo questo pannello trovo che il nero sia molto nero di solito è un grigio scuro invece se guardate bene è abbastanza buono eh, poi se se guardiamo anche sotto altre prospettive il display si vede benissimo, come vedete, anche se lo guardiamo lateralmente i colori sono sempre gli stessi. Eh, monta una Type-C, quindi eh, ha già una buona porta eh, d'entrata sia per caricare il telefono che eh, la batteria è un 4000 A, se devo essere sincero un 3900 scusate, eh, Riesce a caricarla, con la Type-C si riesce a caricare in un'ora e mezza. La batteria mi è durata un giorno e mezzo eh, con la prima ricarica, quindi vuol dire che se fate altre 4-5 ricarica il telefono può durare molto di più. La fotocamera non mi sento di promuoverla completamente, come vedete le foto di giorno sono veramente buone, i colori sono perfetti anche se zoomiamo tantissimo. Al contrario le foto fatte al buio sono veramente orrende secondo me, sono veramente orrende, già solo allargando poco come vedete eh, si vedono i pixel se devo essere sincero. Eh, Ora parliamo dell'hardware, l'hardware è il classico hardware entry level dei telefoni cinesi, ha un classico processore Helio P25 octa-core a 64 bit, ha 6 giga di RAM, questo è buonissimo perché di solito i telefonini cinesi entry level hanno 4 giga di RAM, quindi questo ne ha 6 e si vede anche molto veloce, vi faccio vedere apre le pagine benissimo, scorrono benissimo, sono fluidissime, eh, poi ha la banda 800, eh, quindi per chi avesse wind non ha problemi, eh, è coperto benissimo dalla banda 800, il display è da 6 pollici in 18 noni e le misure sono eh, 156 x 74 per lo spessore e 8 mm,1. La densità dei pixel è di 402 ppi e i colori a un, lo schermo ha una risoluzione di colori da 16 milioni di colori. Eh, ora tiriamo le conclusioni. Allora, il telefono è molto bello, secondo me, funziona eh, benissimo. Eh, le foto eh, non sono il massimo, se devo essere sincero, si vedono bene di giorno ma quelle fatte di sera eh, non si vedono benissimo la batteria funziona bene, abbiamo detto che funziona bene il display funziona bene, la capsula auricolare funziona bene non funziona bene il viva voce eh, che dirvi, spero di essere stato di aiuto per qualcuno se avete bisogno eh, fatemi una domanda qui sotto eh, se vi è piaciuto il video mettetevi un like spero eh, che vi iscrivete anche al mio canale eh, buona domenica